dovere o formalità diciamo questa mattina sono stati dei lavori veramente intensi che ci hanno restituito quella che è stata in questi quattro anni anche la capacità di costruire relazioni di Caraudia fondamentalmente di tutto il coordinamento e di tutto quella che è stata diciamo una gestione di questi ultimi quattro anni. Non è stato anche diciamo, il pregettamento del, del, del terzo settore all'interno della riforma non è stata sicuramente eh, qualcosa di semplice ma ha aperto tantissime prospettive che oggi noi dobbiamo essere in grado di governare e ehm, io posso dire che diciamo, all'interno della consulta che io ho ordinato in questi anni ho avuto sempre insieme ai miei di viaggio, grandissima libertà di esprimere le nostre posizioni, eh, sicuramente una base per proseguire tutti insieme e metterci ciascuno la faccia e non soltanto di quel portavoce, ovviamente, questo lo dico anche a mio, eh, diciamo, mio sostegno. E questo diciamo, è stato possibile e diciamo, queste circolarità anche di idee di pensiero, di competenze eh, e la ricchezza, diciamo, noi abbiamo avuto due ricchezze stamattina, delle relazioni che il forum è stato in grado di intrecciare, dei percorsi virtuosi che il forum è stato in grado di intrecciare, perché stamattina è stato preziosissimo per capire anche il contesto nel quale opera, che è molto anche più ampio e, e vasto articolato eh, di, di, di come magari si poteva immaginare, anche io personalmente, ma anche la ricchezza interna. Eh, quella di stamattina, sostanzialmente, ci hanno detto tutti una, un, un messaggio: il paese ha da ricostruire la trama e l'ordito della propria questione sociale. E un pezzo di lavoro hanno chiesto di farlo a noi che stiamo in questa sala oggi, e quindi eh, abbiamo un lavoro sicuramente da fare. Eh, la continuità, ma io la chiamerei più che continuità, l'evoluzione perché mi sembra che è stato proprio istituito lo stelo istituzionale della riforma adesso noi la dobbiamo andare ad interpretare e abbiamo una grandissima sfida che è questa del PNRR, dei fondi, della messa a terra dell'orientare quello che è diciamo, il, come dire, il virtuosismo che si può spingere in questo momento nel nostro paese nella direzione che noi vogliamo, nei valori che noi esprimiamo, nella capacità che abbiamo di avere una visione di quello che deve essere il futuro dell'Italia anche in una dimensione più globale. Questa diciamo è una sintesi. Semplicemente io, più che una relazione, ho preparato una, diciamo, ho ripreso i punti della nostra eh, della relazione di uscita del precedente coordinamento, dove c'erano diciamo, degli, degli impegni, delle, delle prospettive ben precise. Ho cercato diciamo, puntualmente di esploderli sulla base anche delle, delle chiacchierate che ci siamo fatti, un po' di questo momento di ascolto, un po' affannato, che abbiamo fatto in questi ultimi giorni, ma che comunque è, è riuscito diciamo, a... A, a darci forse diciamo, un, un minimo almeno di start quindi mh, in questo in, intervento eh, faccio piuttosto un, un elenco dei punti su cui dobbiamo andare a lavorare e poi diciamo, apriamo, un, apriamo un cantiere e continuiamo il cantiere che era già stato aperto <ride> perché comunque diciamo, non, non siamo arrivati ma ogni conquista è l'inizio di una nuova frontiera che dobbiamo, dobbiamo andare eh, diciamo ad interpretare perché questo è molto importante. Allora, quali sono le sfide che abbiamo di fronte? Io cercherò di essere il più veloce possibile. Molte di stamattina le riassunte, io diciamo, l'ho schematizzerei in poche parole: post pandemia e coesione sociale, diritti e lavoro, sviluppo locale e globalizzazione, disuguaglianza e accesso alle risorse, cambiamenti climatici e povertà, digitale e prossimità. Questi sono alcuni dei binomi interdipendenti che fotografano contraddizioni e prospettive necessarie per uscire da questa lunghissima crisi, che è iniziata anche prima della pandemia, ma che la pandemia ha molto di più evidenziato, che ha messo in situazioni di fragilità persone e comunità, andando ad atuire, questo lo abbiamo detto molto stamattina, disuguaglianze e nuove e soprattutto creando una situazione diffusa di insicurezza e sfiducia. Eh, Siamo in un momento, in un mondo soprattutto ma non da adesso in continua evoluzione. Eh, anche una società nazionale che si sta trasformando, come enti del terzo settore dobbiamo essere in grado di leggere questi processi di cambiamento, mai abbassare eh, la guardia e, se e sentire che noi già abbiamo diciamo, conquistato una lettura, ma è sempre diciamo, un, un, un cantiere aperto che dobbiamo andare a vigilare e a monitorare. Perché? Perché dobbiamo domandarci nello stesso tempo come essere soggetti che contribuiscono a spingere il cambiamento stesso nella direzione della giustizia sociale, dell'uguaglianza, dell'inclusione di tutti e tutti e di una economia di benessere capace di costruire lavoro di qualità e di una nuova cultura della convivenza. Eh, ovviamente noi ancora siamo nella crisi pandemica, ha, ha messo in rilevo grandissime urgenze e anche emergenze, però anche la possibilità del nostro Paese di cambiare il modello di sviluppo e di ripensare questo modello di sviluppo. Ehm, noi abbiamo pensato e questa mattina è stato detto più volte in maniera piuttosto articolata che la cornice di riferimento era l'agenda 2030, forse l'agenda 2030. L'agenda 2030 oggi dobbiamo, abbiamo il ruolo e il compito di metterla a terra e eh, di interpretarla attraverso quella che è la giusta transizione ecologica. Non è scontato né facile che questo accada. Per il forum del terzo settore il primo impegno sarà come assumere un protagonismo diretto a orientare le risorse del piano nazionale di presa e resilienza, rivendicando la partecipazione perché spesso diciamo, rischiamo di trovarci eh, diciamo, passare sulla testa questi finanziamenti senza che riusciamo a condividere e assimilarne anche il, il valore e la prospettiva. Eh, Bisogna che incentiviamo la partecipazione diretta dei soggetti e dei territori scongiurando eh, che dietro a forme interventi strutturali manchino quegli investimenti immateriali di tipo sociale e partecipativo che danno senso, funzione e scopo agli investimenti messi in campo. Ovviamente su questo ribadiamo diciamo, i punti che hanno a che fare con la centralità dei diritti per noi delle disuguaglianze, la forte aspirazione alla pace ma soprattutto eh, come l'agenda 2030 oggi eh, rappresenta in questa evoluzione della transizione ecologica sempre la nostra cornice ma non possiamo che dire del ruolo che in questo contesto devono avere gli enti del terzo settore e il forum del terzo settore ehm, eh, parliamo un po' di noi stessi definiamo il nostro ruolo e il nostro compito di corpi intermedi che oggi abbiamo visto anche nelle ultime elezioni quanto bisogno c'è dei corpi intermedi che intercettano le persone e i loro bisogni in una maniera trasversale possono essere di riferimento per costruire risposte sociali, culturali, educative, che aggregano sulla base di valori, che sanno mettere a valore la loro specificità. Dentro a questo discorso non dobbiamo sottovalutare quanto il cambiamento è nato e soprattutto mi riferisco alla riforma del terzo settore, stia aprendo un laboratorio di ridefinizioni delle nostre identità, forse identità la parola non. Più esatta, dei nostri ruoli, anche in termini operativi, eh, spesso si parla di biodiversità, io da ambientalista invece voglio valorizzare eh, la, la parola diversità che già contiene una grandissima ricchezza, poi un altro pezzo di diversità anche è la biodiversità, ma ovviamente siamo un insieme di associazioni, imprese sociali, volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni della cooperazione allo sviluppo, ehm, forme vecchie e nuove di civismo, promozione, mutualità e, e solidarietà, imprese sociali, se, non, non so se l'avevo già, già citato prima, e questo diciamo, è un mondo articolato in tante eh, diciamo, forme nelle quali si esprime, ma che soprattutto... Abbiamo in mente uno stesso modello di società verso il quale andare e allora a volte diciamo, nel confrontarci possiamo trovare terreni non comuni, dobbiamo fare il grande sforzo di mettere in piedi fileri territoriali virtuose che ci vedano lavorare con l'unico obiettivo della questione della costruzione di valori senza sovrapposizione o conflittualità ma costruendo piattaforme di azione integrale nell'ottica di una vera e efficace sussidiarietà circolare. Solo se sappiamo ridefinire i nostri ruoli e gli ambiti di cooperazione e interdipendenza alla delegazione anime del Forum, sapremo anche educare, tra virgolette ovviamente, gli enti locali e le istituzioni a un sano approccio alla sussidiarietà, non lasciando aperte scorciatoi e ambiguità che non ci devono appartenere. Questa stessa condivisione di prospettiva e posizione è quella che deve caratterizzare la nostra presenza in tavoli complessi come quello sulla fiscalità di cui avete parlato, parlato tutti e che vanno affrontati con equilibrio, con una prospettiva da ridefinire un nuovo ruolo del terzo settore che sta guardare al futuro piuttosto che al passato e che sta farsi protagonista attivo nei processi di Co-programmazione e co-progettazione che non perde la ricchezza dei soggetti che non lo compongono. Quindi, già in questo, diciamo, è nostra prospettiva la sussidiarietà circolare e portare a compimento la riforma del terzo settore. E questo, diciamo, è un compito che incrocia la forma, la sostanza, ma anche la nostra capacità forte di fare politica. L'ultima parte sulla rigenerazione organizzativa. La rigenerazione organizzativa e degli organismi. Voi troverete qualche parola da ambientalista. Sicuramente rigenerazione per noi ha un valore particolare, un pezzo importante della nostra cultura, ma credo che il forum del terzo settore si deve evolvere anche da un punto di vista organizzativo se vuole rispondere ai tanti compiti che hai di fronte. Non dico cambiare ma evolvere, che è un'emancipazione, un'evoluzione, qualcosa di diverso. Questo tema va affrontato sotto molti profili, primo è legato alla capacità del Forum stesso di sostenersi e di affermare la propria autonomia politica ed economica. Il secondo ha un ripensamento del funzionamento degli organismi perché si motivi una maggiore partecipazione e messa in circolo di posizioni e competenze si sviluppi una modalità collegiale interna al coordinamento capace di fare sintesi e rappresentanza sia in tavoli istituzionali che nelle reti nazionali e internazionali in cui il foro è coinvolto. Da questo punto di vista potrebbe essere utile sviluppare maggiormente il ruolo orizzontale delle consulte nella costruzione di posizioni da portare sui tavoli istituzionali non solo come conseguenza delle convocazioni istituzionali, ma come costruzione di una visione comune di priorità che dialoghi con i processi che stanno in campo nell'attualità, sia esso il PNRR o la legge di bilancio, valorizzando una modalità di richiesta e proposta di ciò che riteniamo più urgente e prioritario. Dobbiamo essere anche profondamente consapevoli che la capacità di incidere degli enti del terzo settore nei processi di reale cambiamento e di risposta ai bisogni delle persone e delle comunità, passa principalmente dai territori e dalla capacità di costruire piattaforme politiche e operative tra i soggetti della nostra rete delle reti più estese, dalle reti più estese ai soggetti più piccoli e meno diffusi eh, anche se non soci del Forum del terzo settore poi perché sul territorio troviamo una varietà molto più, più estesa facendo attenzione anche che le piccole associazioni nei vari passaggi del registro e di quant'altro non vadano diciamo, a scomparire su questo diciamo, dovremmo fare un lavoro di forte sostegno eh, per i prossimi anni diviene prioritario chiedersi innanzitutto come rilanciare e rafforzare il ruolo dei forum regionali in un momento in cui i fondi del PNRR si declineranno sulla dimensione regionale e dove i forum regionali stessi avranno un ruolo determinante nel saper dialogare con proposte e controllo anche con le regioni ad esempio. E questo, diciamo, questo ruolo di controllo e proposta perché si attuino con il nostro contributo processi volta alla coesione, alla giusta transizione, un adeguato riconoscimento del nostro ruolo nel solco della coprogrammazione e coprogettazione. Inoltre per una più puntuale e diffusa collegialità degli enti del terzo settore componente il forum va rafforzato il ruolo dell'Assemblea dei soci come momento di partecipazione e discussione nelle linee di indirizzo espresse dal forum e di ritorno anche delle esigenze, bisogni e buone pratiche espresse, da, espresse dagli associati e dai territori. Eh, occorre quindi lavorare eh, su, un, su uno strumento strategico di interscambio di competenze, di crescita identitaria di rete e, e, e lavorare molto su uno strumento quale è la formazione che assume sia un valore di coesione interna sia di valorizzazione e rafforzamento del ruolo che hanno gli enti del terzo settore per l'acquisizione di competenze civiche a partire dal servizio civile fino al contrasto di varie forme di povertà educativa delle persone anche adulte che vivono in condizioni di fragilità. Abbiamo un impegno per i prossimi anni, lo dobbiamo fare in continuità, aprendo nuove prospettive, lo dobbiamo soprattutto fare insieme, questo era soltanto un indice e ovviamente diciamo, abbiamo poi tutta una comunità da animare perché riusciamo poi a muoverci in questa direzione. che Questa mattina mi sembra che ci hanno anche esplicitamente chiesto, non solo che noi vogliamo, ma c'è anche una grossa aspettativa su di noi. Quindi auguriamoci buon lavoro e grazie della opportunità di. <ride> <ride> e...